Ok, direi che possiamo cominciare. Eh, con, eh, con incerta fortuna, perché l'anno scorso si vi lamentavate, si lamentavano i vostri compagni che non c'erano le prese nelle aule. Quest'anno siamo riusciti ad avere un'aula con le prese, ma la rete non c'è quasi mai. Eh, vedrete che tra 15 anni avremo tutto ciò che ci serve. Allora, adesso sembra che sia in piedi, fino a, un... a mezz'ora fa non funzionava niente, forse magari in queste aule qua tiene, non lo so. Non diciamolo e speriamoci. Allora, eh, riprendiamo il discorso che avevamo iniziato eh, martedì, no, settimana scorsa, giovedì scorso, sui database. E mettendolo in pratica poco per volta anche, no? con una serie di, di esempi graduali, così nel frattempo eh, ci prendiamo più familiarità anche poi con gli strumenti eh, di, di, di gestione di questo database. Allora, ehm, questo era il nostro decalogo che però è fatto solo di sette regole, che riassume i passi eh, che sono sempre necessari, e poi li tradurremo in istruzioni Java eh, per poter. Ehm, eseguire una qualunque tipo di interrogazione da un programma java verso un database MySQL in particolare ma i passi sono gli stessi eh, l'altra settimana scorsa avevamo chiuso un po' rapidamente sui punti 5 e 6 quindi vale la pena eh, riprendere con un pelino di calma in più perché poi dovremo metterli in pratica in particolare il punto 5 era l'esecuzione vera e propria della query eh, che consiste nel prendere una stringa di testo un oggetto di tipo string che deve essere quindi preparata e composta all'interno del, della mia applicazione java quindi se ho una query semplice del tipo select asterisco from quello non vale eh? non guardate c'è uno che va in vacanza via, non guardate se è una interrogazione fissa del tipo select asterisco from utenti ad esempio quella sarà semplicemente una stringa la scrivete tra virgolette però nella maggior parte dei casi saranno stringhe che dovremmo costruire dinamicamente ad esempio trovami gli esami dell'utente dalle itali ci sarà non so, select asterisco from esami where utente uguale o matricola uguale e lì c'è un numerino che ogni volta cambia che in qualche modo deve essere reperito dall'applicazione, dall'interfaccia utente eccetera. Quindi ci saranno delle stringhe lo faremo, impareremo a farlo, nel quale dovremo a un certo punto inserire, interpolare, infilare dei dati raccolti dall'utente o raccolti da interrogazioni precedenti. Quindi queste stringhe è un lavoro che dobbiamo fare completamente a mano noi nell'applicazione, la nella libreria JDBC non ci aiuta per nulla. Siamo noi che dobbiamo comporre la stringa che abbia la sintassi corretta SQL per poter essere mandata al database Dopodiché, la, la libreria JDBC risolve l'altro problema che è quello di mandare il comando database col metodo execute query che è un metodo dell'oggetto statement e restituisce un oggetto di tipo result set okay? eh, quindi un problema sarà quello di costruire queste query e soprattutto poi quello di interpolarci i dati partiremo dalle versioni semplici e poi andremo verso le versioni più complesse eh, dicevamo la volta scorsa che di metodi execute ce ne sono essenzialmente tre uno è l'execute query che è quello per eseguire istruzioni tipo select che sono caratterizzate dal fatto che ritornano, sono pensate per ritornare dei risultati quindi una tabella di risultati poi magari a volte questa tabella sarà vuota avrà zero righe ma concettualmente c'è no? perché la select fa quello poi ci sono altre istruzioni SQL insert update delete che invece sono pensate per non restituire i risultati bensì per modificare i dati esistenti cancellandoli modificandoli variandoli oppure aggiungendoli di nuovi allora per usare se nella stringa SQL se nel comando SQL che abbiamo composto inizia per una di queste tre parole chiave, allora dobbiamo usare non il metodo execute query bensì il metodo execute update, che si differenzia, diciamo così, a livello di signature dal fatto che restituisce un valore intero, anziché un result set, e questo valore intero corrisponde al numero di righe che sono state modificate. Per cui se faccio insert di qualche cosa, tipicamente restituirà uno, cioè è stata aggiunta una nuova riga. Se, se restituisse 0 qualcosa è andato storto perché vuol dire che quella riga, quell'inserzione, quell'inserimento non è riuscito magari perché c'è stata una violazione sui, su un vincolo di integrità, quindi una chiave primaria duplicata, un campo, non, un campo nullo quando non era vietato cose di questo genere. Quindi mi dà un minimo di feedback sul fatto che la query sia stata eseguita oppure no. Può restituire anche valori maggiori di 1, pensate a un update in cui aggiorno tutti tutti i record 2014, set data uguale 2014, where data uguale a 2015 o giù di lì e allora posso aggiornare un, un, diciamo così, un blocco di record in un'istruzione sola e quindi in questo caso l'int mi dice se mi serve quante istruzioni, quante righe, quanti record sono stati modificati. Se sono al di fuori di questi due casi, quindi la select oppure update, delete e insert, allora Posso usare il metodo più generale execute, che beve qualunque cosa, eh, quindi qualunque istruzione SQL va bene, quindi se dovessi fare un create table o un alter table o cose di questo genere, ovviamente devo farla con l'execute. Vi dico che è più che rarissimo no? aver bisogno di fare un'interrogazione che non ricada in queste. Già la delete non si vede mai, no? perché i dati non si cancellano mai. No? E... ci torneremo su questo concetto del cancellare um, ma altre istruzioni che non siano di manipolazione sapete che SQL è diviso in due sottolinguaggi il data il DML e il DDL data manipulation language e data definition language no? data definition language ha tutte le istruzioni per creare schemi per creare trigger per creare tabelle per modificarle eccetera eccetera per creare relazioni e invece data Manipula manipulation language DML a quelle quattro istruzioni Select, Insert, Tablet, Delete. Eh, normalmente da un programma noi non andiamo a modificare lo schema della tabella, non del database, non creiamo nuove tabelle. Sarebbe molto malato il progetto di un database che richiede la creazione dinamica di tabelle quando l'utente starnutisce o quando succede qualche cosa. No? Cioè, cose malate in giro se ne vedono tante, ma noi cerchiamo di stare lontani. Quindi normalmente lo schema del database, tabelle, trigger, relazioni, eccetera, se servono, le definiamo a mano prima e poi il programma lavora solamente sui dati, modificando i dati, quindi le istanze, parlando del linguaggio del database, all'interno dello schema esistente. Mm? Ovviamente ci sono eccezioni a tutto, ad esempio se facessimo un programma che permette di gestire e configurare una base dati, ovviamente vale esattamente il contrario, mm? ma è un caso, diciamo così, limite che a noi non interessa. Ok. Dopodiché il passo vero, dopo che ho fatto la query, quindi che la query sia stata scritta nella sintassi giusta, faccia la cosa giusta, è gestire l'oggetto che ci ritorna indietro, che è query ritorna indietro, c'è cioè un oggetto di tipo result set. Result set, la volta scorsa già abbiamo detto sul finale di lezione che è una, implementa un metodo a cursore, a finestra, di accedere all'insieme dei risultati. Ok, quindi noi in mente, mentalmente, cerchiamo di visualizzarcelo così. Abbiamo una tabella potenzialmente molto grande. Facciamo lo sforzo di visualizzare una tabella di 100.000 righe. Così non facciamo l'errore di volerle contare o vedere tutte insieme. E di questa tabella noi possiamo vedere una riga per volta. Tutto il resto è oscurato. Abbiamo una finestrella di una riga che però possiamo spostare avanti e indietro. Ma quando la finestrella è in una determinata posizione possiamo vedere solo i contenuti, i dati che sono presenti in quella riga tabella perché la select è una tabella ovviamente e non posso sapere quante righe ho sopra non posso anzi, soprattutto non posso sapere quante righe ho sotto eh, ma posso sapere cosa c'è nella riga corrente e poi posso spostarmi avanti e indietro, quindi ho due gruppi di metodi quelli che servono per spostare la finestra che si chiama il cursore avanti e indietro nella in tabella e quelli che servono per accedere ai dati presenti nelle singole colonne, quindi nelle singole celle della riga selezionata. Allora, il secondo tipo di metodi, cioè quelli per accedere ai dati, sono semplicissimi perché sono i metodi che si chiamano get xxx, dove xxx è il tipo di dato che voglio leggere e ricevono un parametro che è l'indicatore della colonna. Ehm dicevamo che la colonna la posso identificare per numero o per nome noi preferiamo sempre lavorare per nome in modo che sia più esplicito che se eventuali modifiche nella query non creino problemi nel recupero dei dati provo a spiegare meglio questo concetto noi avevamo a un certo punto scritto un'istruzione SQL colonna 1, colonna 2, colonna 3, from, eccetera eccetera poi, eh, però questo è alla riga 25 del codice Java, ok? Alla riga 60 andiamo a recuperare un valore getInt della prima colonna. Allora, noi, eh, se noi usassimo un numero 1 per indicare la prima colonna, avremmo creato una dipendenza nascosta, perché quell'1 lì alla riga 60. Dipende da cosa c'era scritto nell'SQL, quindi tra l'altro neanche nel codice Java, dentro una stringa, che per il codice Java è opaca, cioè non ci va a vedere il compilatore dentro, eh, che è un fatto che il primo parametro della Select fosse proprio la colonna 1. Chi deve mettere le mani domani per migliorarla, per debuggarla, per far evolvere quella query SQL non sa cosa toccare. Se devo, ah, ma sì, ma devo, devo filtrare per anno allora modifico la query, faccio un group by, eccetera sono vincolato a non conoscere se la, la colonna 1, 2, 3, i nomi dei campi non li devo cambiare, non li devo modificare se li modifico per errore perché me ne serve uno in più c'è il rischio che poi tutte le query sotto vadano a prendere la colonna 1 che adesso però non contiene più quel dato, ne contiene un altro e non c'è compilatore che se ne possa accorgere ma né a tempo di compilazione né a runtime cioè me ne accorgo perché escono fuori dati schifosi ma perché? Ma perché sono stato pigro e ho voluto indicare la colonna per numero. Se invece io indicassi la colonna per nome, cosa che si può fare? La metto semplicemente tra virgolette come stringa, allora nel momento in cui qualcuno sviluppa, modificasse la query, aggiungendo le colonne, riordinandole anche, mettendole in ordine diverso, purché quella colonna ci sia ancora e si chiami nello stesso modo, continua a funzionare tutto. E se per caso quella colonna non ci fosse più o avesse cambiato nome nel frattempo, quella query mi dà errore. Quando faccio get string di cognome, e se il cognome non c'è più, o è stato chiamato last name, e non trova la colonna e si blocca e mi dà eccezione. Piuttosto che restituirmi un dato assurdo, mi dà un'eccezione. Quindi noi dobbiamo sempre, ricordiamoci, proteggerci contro gli errori nostri, soprattutto, innanzitutto nostri, di noi stessi di noi stessi di domani il noi di domani sarà contento che il noi di oggi ha scritto il codice in modo un pochino più protettivo, un pochino più sospettoso ha un nome questa cosa si chiama debito tecnico, technical debt se io prendo le scorciatoie oggi le pagherò domani quindi paghiamole oggi un pochino per evitare poi di trovarsene domani con gli interessi un in grumo di codice ingestibile da buttare via e riscrivere da zero sta nei dettagli, questo. Ok, fine, fine del pippone. Eh, questi sono i due metodi, dicevo, per recuperare i dati. Eh, ovviamente noi abbiamo dei dati memorizzati in un database secondo dei tipi definiti da, da SQL che vogliamo leggere e portare dentro variabili di tipo... Java. E il sistema di tipi di SQL e poi in particolare il sistema di tipi che ciascun database ha specializzato e quindi in particolare MySQL ha dei tipi suoi che non sono solo quelli standard SQL e i tipi di Java sono nati in modo indipendente quindi c'è un pochino di mapping da fare cioè questa tabella ci riassume, ci dice guarda che a seconda di quale sia il tipo di dato che abbiamo usato nel database tu lo potrai convertire, far convertire in questi tipi di dato Java. Dove? Non ce la impariamo ovviamente a memoria, questa tabella. Ma una cosa che salta all'occhio è che string c'è dappertutto. Ovviamente string è il minimo comune denominatore, no? In Java, qualunque cosa dentro la stringa ce la posso mettere. Forse anche un intero, un numero reale, lo metto dentro la stringa e poi dopo ci penserò dopo eventualmente. Ehm. Mentre invece, eh, quindi tutti i tipi testuali del database, char, var, char, eccetera, il text per i testi lunghi, vanno a finire essenzialmente dentro stringhe. Nel caso in cui sia testo molto lungo, anziché avere una stringa che mi legge interamente il blocco, posso associare uno stream, per cui lo posso leggere poco per volta, ma è raro, diciamo, non servirà quasi mai. Tutti i tipi numerici possono essere mappati sui tipi numerici in Java ovviamente sta a me prendere un real e metterlo dentro un double e non dentro un long ovviamente ma queste sono le conversioni lecite ovviamente se prendo un real e lo metto dentro un long verrà troncato la parte frazionaria verrà troncata va bene, me lo devo aspettare poi c'è la parte delle date che è un capitolo a parte ci faremo male dedicheremo una lezione alle date ve l'ho già detto eh, ma per fortuna con Java 8 c'è una libreria nuova che, che semplifica la vita fate solo attenzione che normalmente in java quando esiste una data usate la classe java.util.date ma invece qui per farci contenti hanno deciso di restituire un oggetto diverso che è java.sql.date che non è proprio uguale no? e quindi bisognerà poi convertirlo da uno all'altro ma è un dettaglio che, di cui parleremo ehm... E quindi come in pratica faccio queste conversioni? Eh, ho una serie di metodi get getByte, get short, getInt, get long, get getDouble, get eccetera, eccetera, ci sono get cioè, cioè, getString eh, get da qualche parte, getString è ancora qua, e questa tabella ci dice a quali tipi di variabili SQL posso chiamare questo metodo, ovviamente la stringa c'è su tutti, praticamente. E poi ci sono dei tipi strani a parte no? per memorizzare dati di grandi dimensioni. Qui c'è tutto il cluster dei dati numerici, e dice tutte le conversioni sono possibili, quelle in grassetto sono quelle preferite. Ma diciamo, senza andare in, troppo nel dettaglio, queste conversioni fanno la cosa che ci si aspetterebbe, cioè funzionano in modo abbastanza logico. Quindi se uno a un dato di un certo tipo lo memorizza in modo coerente sia nel programma java che nel database okay? questo per quanto riguarda l'accesso ai dati invece per quanto riguarda la navigazione nel, nel result set beh, il metodo principe è il metodo next come dicevo il metodo next fa passare il cursore da una riga a quella successiva e la posizione iniziale del cursore per antintuitivo che possa essere è posizionata su una riga non esistente, antecedente, precedente, prima della prima riga vera. Ammesso che la prima riga vera esista, perché un result set può sempre avere zero risultati. Okay? Metodo next posizione il cursore e restituisce un booleano vero o falso, vero se si è posizionato su una riga che esiste, falso se si è posizionato su una riga che non esiste più, cioè se è uscito dopo l'ultima riga. Non è l'unico metodo, sul cursore si può manipolare in modo anche abbastanza sofisticato, beh qui ho dei metodi che innanzitutto interrogano se il cursore è sulla prima riga, è sull'ultima riga, è sulla riga b prima della prima, questo concetto è un po' strano a cui ci stiamo abituando, oppure è sulla riga dopo l'ultima, ovviamente in questi due casi non potrò leggere dei dati se provo a fare un get string dei dati qui mi dà un'eccezione se sono prima della prima riga o dopo l'ultima riga però sono posizioni lecite e legali per il cursore quindi a volte devo interrogarlo esplicitamente oppure lo devo spostare in una direzione in una modalità che non sia semplicemente dammi la riga successiva quindi ho un metodo before first e after last cioè mi posizionano di brutto dovunque sia il cursore me lo posiziono prima della tabella o dopo la tabella prima della prima riga o dopo l'ultima, oppure first and last, che me lo posizionano direttamente sulla prima riga vera e sull'ultima riga vera. Perché first and last restituiscono un booleano mentre gli altri non restituiscono niente? Perché i primi due non possono mai fallire. Il secondo e il terzo è il metterlo sulla prima riga se esiste la prima riga, perché potrebbe anche non esistere quindi booleano mi dice sì, vero se effettivamente la prima riga c'era, falso se la prima riga non c'era. Tutte queste casistiche sono tutte figlie del fatto che la select può legalmente restituire una tabella di zero righe, e quindi in qualche modo bisogna gestirla con una serie di casi particolari come questo. Absolute e relative sono gli spostamenti, dico il nome, assoluti e relativi del cursore, quindi cursore vai sulla riga 1306, Reset.Absolute tra parentesi 1306 oppure cursore vai avanti o indietro di tre righe, di due righe chiaramente. Relative di 1 è la stessa cosa che next, e relative di meno 1 è la stessa cosa di previous. Tutti questi metodi sono booleani perché restituiscono l'informazione che la riga destinazione su cui mi sono spostato esista. Se è falso, vuol dire che sono uscito dalla tabella o dall'alto o dal basso, e quindi non ho niente da leggere. Per conoscere, niente di complicato. Sembra quasi navigare dentro una lista, no? dentro una collection, iteriamo da un elemento a quello successivo. La differenza è che noi stiamo iterando sì in una lista, ma quella lista non ce l'abbiamo noi. Il mio programma non ce l'ha in memoria questa lista, sta navigando avanti e indietro tra oggetti, tra un enco di oggetti remoti che stanno in pancia al database e posso vederne uno solo per volta, poi ovviamente nessuno mi vieta una volta che ho preso un oggetto di copiarmelo e metterlo in una lista mia, nella mia memoria, ma per ora sto solo navigando su una lista remota e quindi avrò delle limitazioni su ciò che posso fare. Ok, esempio. Allora, per, per fare un esempio dobbiamo vedere insieme una serie di passaggetti pratici, ok? partendo dal database, dagli strumenti per usarlo, a caricare i dati eccetera eccetera no? che poi sono gli stessi strumenti che potete usare sia per conto vostro che in laboratorio allora, eh, ieri, la volta scorsa già vi dicevamo eh, potete installare in qualunque versione eh, il, un server MySQL o MariaDB o quello che sia eh, quindi ci sono varie distribuzioni, arriva in vari pacchetti quello più semplice, più diretto, che ci crea meno problemi in fase di sviluppo, è usare il pacchetto Xamp, che tanto dovrete già usare col corso di Dioi. Quindi se io lancio XAMP mi attiva un pannello di controllo, poi dipende quali, quali bottoni siano abil abilitati, dipende da che cosa, avete installato, quando avete installato, cosa avete selezionato quando avete installato Xamp, a noi interessa il fatto che sia all'interno di XAMPP anche un modulo MySQL e quindi possiamo avviarlo Quindi al momento MySQL è stato installato quando ho installato XAMPP è installato ma per, lo meno, per, il, per il momento non è attivo, non sta girando prima di farci qualunque cosa io devo avviarlo, avviare il servizio quindi clicco su start e se tutto va bene mi dice che è partito partito, lo vedo qua, sia dal fatto che è verde, sia dal fatto che qua posso stopparlo volendo, sia dal fatto che lui, vedete questa porta 3306, vuol dire che il server è partito ma non si vede, ma è normale per un database, lui non si vede, non ha interfaccia utenti, semplicemente è in ascolto sulla porta 3306 di questa macchina, per cui chi vuole usare questo database deve collegarsi a questa porta internet e, e cominciare a scambiare dati. 3326 è la porta di default di MySQL. Quindi noi normalmente non la dobbiamo andare a toccare. Questo PID è il numero di processo. Non ci serve. Ci serve se lo vogliamo uccidere magari. Ma... Di qua non ci serve altro per il momento. Quindi possiamo... Tranquillamente mettere in pensione il pannello di controllo di Exam, ce lo teniamo lì per quando vorremmo fermare il database. E per amministrare il database, cosa possiamo fare? Eh, io quello che trovo comodo, si può fare in 100 modi, ci cioè serve per comodità nostra un front-end per amministrare questo database. Di front-end ne possiamo usare tre ce ne sono mille in giro. Uno è quello che trovate se cliccate su admin che è un pacchetto, un'applicazione web che si chiama phpMyAdmin. Al momento non lo faccio partire perché non ho fatto partire Apache quindi non, non riesco a vederla come applicazione web. È un'applicazione che ti apre un browser locale che ti fa vedere i dati, va benissimo. Eh, Un'altra possibilità è da di, di Eclipse direttamente all'interno c'è una, una, una modalità di visualizzazione di Eclipse in cui posso. Direttamente accedere a un database e vedere i dati un po' macchinoso, a me non piace tanto. A me quello che piace è questo programmino che si chiama IDSQL. Poi, per chi usa il Mac, sul sito del corso Squillero ha identificato un programma che ha più o meno le stesse caratteristiche. Non chiedetemi il nome perché non lo ricordo a memoria, ma sono programmini molto leggeri che fanno un lavoro solo, che fanno quello e va bene così, senza bisogno di installare server web o altro. No? Questo IDSQL. Funziona in questo modo, vabbè io posso volendo memorizzarmi i vari tipi di sessione. Ma, che cos'è? È un programma a parte che si collega al database e mi permette di vedere i dati che ci sono. Quale database? Beh, devo specificare che il mio database è MySQL. Su quale computer sta girando? Allora, ovviamente, sta girando sul mio stesso computer. Quindi qua come nome di host oppure indirizzo IP devo mettere o questo numero 127.0.0.1 oppure scrive localhost che è la stessa cosa, sono sinonimi, cioè gira sulla stessa macchina 127.0.0.1 è un indirizzo speciale che indica la macchina stessa su cui sta girando questa applicazione. Quindi questo vuol dire <coughs> collegati a un server database che sta girando sulla mia macchina, utente password l'utente password non c'entra con l'utente della macchina o la password della macchina, del computer su cui lavorate eh, MySQL ha al suo interno ma come tutti i database SQL ha un sistema di utenti suo interno con gli identificatori delle password sue che, alle quali poi possiamo associare i privilegi d'accesso alle varie tabelle del database quindi posso dire l'utente Pippo può lavorare sul database pallino e può solamente scrivere, può solamente leggere o altro no? tutta la parte di, di gestione dei privilegi è sempre bene fare la scorciatoia che ci dà xamp è dice io xamp predefinisco un utente che si chiama root senza password root è un nome di utente particolare all'interno di, di, di SQL che può fare tutto ha tutti i privilegi di tutto Quindi è veloce perché se entro come root posso fare qualunque cosa non devo creare un utente apposta per ogni applicazione è tra virgolette pericoloso nel senso che se poi faccio qualcosa di sbagliato posso prendere solo con me stesso ovviamente invece sarebbe bene che ogni applicazione avesse un utente potesse vedere solamente le tabelle che ha bisogno di vedere non le tabelle anche degli altri programmi ma per semplicità e poi sicuramente l'utente che ha i massimi privilegi l'utente root dovrebbe avere una password abbastanza forte difficile da indovinare non vuota quindi questo è solamente XAMPP che prende questa scorciatoia qua predefinisce l'utente root senza password e vabbè accontentiamoci ok sappiamo che se dovessimo fare un lavoro vero la prima cosa che dobbiamo fare è uno cambiare la password dell'utente root e due definire degli utenti aggiuntivi che corrispondono ai vari programmi che facciamo e quindi ogni programma avrà accesso alle tabelle che servono a lui e non a quelle degli altri vabbè fatto questo posso aprire nel senso che sto aprendo il database e dentro scusate, fatemi buttare via questo perché poi lo rifacciamo ho già una serie di tabelle che sono predefinite. Allora questa è la vista che mi dà IDSQL, ma anche PHP MyB, mi dà una vista molto simile. Sulla sinistra ho i database, gli schema, no? un, una singola istanza di MySQL può gestire tanti database. Ciascun database a sua volta è fatto da un insieme di, di tabelle, tante tabelle, e così via se le aprite vedete le varie tabelle all'interno alcune hanno, hanno, meno, altre, hanno meno tabelle e ne hanno di più eh, una determinata applicazione si può connettere solamente o normalmente si connette solo a un database per volta ricorderete la settimana scorsa nella URL JDBC nel parametro di connessione JDBC c'era un pezzo della URL che indicava il nome del database quindi quando apro la connessione mi connetto dentro uno di questi database e non posso vedere gli altri con quella connessione lì, poi al massimo mi disconnetto e mi riconnetto con un'altra e questo è il nome con cui mi posso collegare queste sono principalmente tabelle già predefinite, information schema, mysql sono roba, cose interne di mysql phpMyDmi è un database che usa appunto l'interfaccia phpMyDmi per salvarsi le sue informazioni eh, questo qua è un database di prova così come anche test e così via va bene noi ovviamente aggiungeremo qua i database che ci servono. Eh, proviamo a farlo. Proviamo ad aggiungere un database con cui giocheremo oggi. Allora, ci sono vari database che sono, eh, abbiamo preparato, diciamo così, via via negli anni, ho cercato di mettere in ordine qua nel materiale, in questa sezione che si chiama Datasets. No? Eh, poi ma ma magari ne troveremo degli altri li aggiungeremo eh, il più semplice database questi database che cosa sono? Beh, sono insiemi di dati che si possono reperire in giro si trovano in giro, magari si trovano in formati più strani, qualcosa in formato eh, csv, qualcosa in formato testo qualcos'altro in formato json, eccetera e per dare un minimo di uniformità e semplicità in questo corso li abbiamo convertiti in sql quindi di questi vari database trovate già questo formato sql che è un'estrazione fatta in una certa data di quel database poi magari eh, si, può, eh, si può aggiornare allora in particolare il primo database che è il più semplice è un semplice dizionario, cioè un elenco di parole della lingua italiana è un file sql se lo scaricate da qua vi, diciamo, è compresso in formato zip perché altrimenti sarebbe un po' troppo grande o scomodo da gestire e lo possiamo decidere di importare qui dentro. Importare e esportare un database significa, nella pratica, generare o eseguire delle istruzioni SQL. Cioè, io quando ho un database con dei miei dati, lo voglio esportare, di fatto l'operazione di esportazione che eh, da qualche parte c'è... mi ricordo dove, ma i, eccolo qua. No, eh, eh l'ho fatto, infatti no, ho, ho letto troppo velocemente e non l'ho trovato. Esporta database come SQL, grazie mille. Avete gli occhi migliori dei miei. Eh, e quindi significa, quando sono su un database, generare una serie di comandi SQL salvati in un file di testo, i quali comandi, se rieseguiti su un'altra macchina, siano in grado di ricreare un nuovo database con le stesse tabelle, con gli stessi dati all'interno della tabella, è uguale a quello che sto copiando qua. Non copiate mai i file binari da una macchina all'altra, perché secondo le versioni di MySQL eh, cambiano. E quindi non vi dico neanche dove li mette MySQL e i file binari. Viceversa, per importare un nuovo database, a questo punto basta caricare un file SQL che contenga i comandi per creare il database stesso. Questo file SQL io ce l'ho già, l'ho già scompattato, ad esempio qua, ve lo faccio vedere, ve lo faccio vedere un pezzo anzi, perché questo file è un file di 16 mega, quindi non, di, non andiamo a leggerlo tutto. Ma vedete che inizia con create database dizionario e poi all'interno del database dizionario fa create table e crea una tabella. Con certi tipi di colonne e poi con tanta pazienza in questa tabella insert into e inserisce vari campi. No? Quindi questo è di fatto un normalissimo insieme di comandi SQL. Eh, peccato che solo il problema è che ce ne sono tantini, no? ci sono 17... No, cosa sono? Questo numero sono 17 milioni di righe, se leggo bene, quindi non le leggiamo tutte. Allora possiamo però dire al ah, nostro frontend prendi questo file e mandalo al database questo ID SQL lui non fa niente eh? non è un database lui è semplicemente un'interfaccia grafica per fare da passacarte di comandi SQL quindi diciamo voglio eseguire questo file SQL eh, Mark SQL è quello un po' più eh, nuovo <coughs> adesso nel caso in cui il file fosse piccolo, lui me lo caricherebbe in una finestra e potrei schiacciare il bottone, vederlo, leggerlo e schiacciare il bottone esegui. Eh, visto che il file è molto grande, dice, sei sicuro di volerlo caricare a vedere? Oppure non te ne frega niente di vederlo, vuoi semplicemente eseguirlo? In questo caso, è vera la seconda, cioè la prima opzione che è indicata qua. Eseguilo, non mi interessa di vederlo perché tanto non lo devo modificare. Clicco su esegui... Eh. E lui lavora, legge il file SQL una riga per volta, un comando per volta, prende questo comando, lo manda a MySQL che sta girando sulla mia macchina, aspetta che MySQL abbia finito e passa al comando successivo. Quindi, ci ha messo per fortuna poco e ha importato, tempo di esecuzione 12 secondi per importare, avevano detto che erano circa 700.000 parole quindi. Dove è finito? Qua non lo vedo per poterlo vedere in questa finestra. Devo fare un refresh perché, avendo creato un nuovo database, lui, questi sono i database che ha visto quando si è collesso. Faccio un aggiorna e compare un nuovo database che si chiama Dizionario. Questo dizionario contiene al suo interno una sola tabella. Lo possiamo vedere anche qua. Quindi, in MySQL, eh, sorry, in IDSQL abbiamo vari livelli di visualizzazione. Il primo livello è quello dei database e all'interno del database le, ta le tabelle. Ciò che ci interessa di più è andare a vedere poi i dettagli delle singole tabelle, quindi se clicco su una tabella qua mi fa vedere tutte le informazioni sulla tabella stessa. Il nome della tabella, i campi della tabella stessa, quindi questa tabella, tabella ha due campi, uno che si chiama ID e l'altro che si chiama nome il tipo della tabella, il numero di la lunghezza quindi questo è un VARCIADA 50 questo è un numero intero qui sulla sinistra abbiamo le chiavi primarie questa qui è una chiave primaria e questo qua è un altro, è un altro indice adesso vediamo dopo dove sono definiti eh, vabbè, ovviamente non ci interessano ecco gli indici sono chiaramente gli indici che sono stati creati su questa tabella roba di, di base di dati questa quella gialla è la chiave primaria che ovviamente deve esistere in ogni tabella e in più per velocizzare le ricerche io ho definito un indice sul campo nome in modo che poi il database creasse un indice e velocizzasse le ricerche per nome perché altrimenti se ho un campo di testo non indicizzato e dovessi fare una select trovami una parola che inizia con un pippo lui dovrebbe fare una scansione lineare in tutto il database se invece ho un, un indice lui creerà una struttura dati di supporto interno database tipicamente degli alberi per arrivare a trovare più veloce quell'elemento se esiste quindi volendo, possiamo, potrete fare, anche giocare a vedere i tempi di esecuzione delle query con e senza indici e quindi questa rossa è una parola che è indicizzata e tra l'altro nel creare l'indice ho specificato che eh, volevo che questa questo campo fosse univoco, unico, cioè non ci fossero duplicati cosa che ovviamente puoi fare solamente se definisci un indice poi qui c'è il problema delle chiavi esterne che si, eh, ma in questo caso avendo una tabella sola non si pone e così via la cosa carina di eh, questo programma oltre al fatto che se voglio modificare un campo lo faccio quindi faccio doppio clic qua, cambio questo numero e faccio salva e lui mi modifica il database ma in ogni passaggio io posso sempre vedere quale sarebbe il codice SQL corrispondente cioè questa tabella qua se clicco su codice create mi dice quali sono le istruzioni che servono per generare esattamente quel tipo di tabella quindi noi molto spesso adesso creare tabelle lo facciamo sempre interattivamente, ma molto spesso proveremo delle query anche in modo interattivo grafico e poi andremo a vedere qual è il SQL è generato e faremo copia e incolla all'interno del programma Java allora questa, questa vista qui è la vista nella quale vedo la struttura della tabella quindi host ha tanti database, scelgo un database ha tante tabelle, scelgo una tabella, vedo la struttura della tabella ma poi posso andare a vedere i dati che sono contenuti nella tabella Questi dati in realtà eh, vengono limitati a massimo 1000, nel senso che io non vedo tutte le righe, vedo che si ferma intorno al 1000, no? è semplicemente un IDSQL che vuole evitare di stressare troppo sia il database che l'interfaccia grafica, tanto eh, però da qua puoi vedere dei dati e volendo puoi eh, anche aggiungerne dei nuovi. E poi c'è l'ultima finestra che è questa, query, che non è altro che un campo di testo qua sopra in cui posso scrivere delle interrogazioni. Ad esempio, voglio sapere quante, quante parole ci sono. Select, devo sapere se quello ovviamente, count, id, from parola. Qui anche qua il solito controspazio ci permette di completare i nomi delle tabelle, delle colonne, eccetera. Quindi qua scrivo delle query, le provo, cliccando sulla freccia esegui, esegui la query e mi fa vedere il risultato solo sotto. Eh, volessi sapere quali sono, volessi vedere tutte le parole che iniziano con eh, PA, come, PA come parola. E allora potrei dire: select uh, nome from parola where parola like pa. Asterisco per cento dovrebbe essere, no? Asterisco uh, where ho sbagliato. Where nome ci vuole il nome della colonna e mi dà. L'elenco di tutte le parole che iniziano con PA, sotto ogni volta mi dice il tempo di esecuzione, 16 millisecondi. Quindi, per fare operazioni anche complicate, fidiamo, fidiamoci del database. Queste sono le query che potremo poi prendere e incollare dentro il nostro codice Java. Ok? Questo è un programmino abbastanza semplice e veloce. A destra c'è anche un minimo di help eh, con i nomi delle colonne quindi se voglio il nome della colonna posso fare doppio clic lui me lo incolla piccole facilitazioni comodità ma essenzialmente qua sotto posso vedere le query la, la, la colonna e i, i dati quindi noi adesso abbiamo questo database che contiene <coughs> abbiamo detto 700.000 circa parole della lingua italiana e proviamo ad accedere a questo database dal, dal nostro programma Java, facendo i vari passaggi del decalogo dei sette punti. Allora, creiamo un progetto nuovo, io direi creiamolo senza ancora l'interfaccia grafica, ci pensiamo dopo. Adesso diciamo, prendiamo familiarità solamente con la parte SQL. Quindi creiamo un nuovo progetto Java. che possiamo chiamare il database si chiama dizionario chiamiamo prova dizionario un normale progetto java quindi non ha progetto vuoto e io direi proviamo a generare una classe java, e gli facciamo eseguire, scusate, questa query qua, eh? così vediamo cosa salta fuori. Allora, ci creiamo una nuova classe, Class. la chiamiamo interroga, interroga il dizionario, classe con un metodo main, perché vogliamo lanciarla, questo è il nostro programma. Ok. Allora, ho questa classe, chiamata interroga.java, e qua dentro ci scriverò il codice che, usando la libreria JDBC, riesca a collegarsi e interrogare questo database di parole. Okay. Allora definiamo un metodo run per fare il lavoro e richiamiamo il metodo run dal main, quindi si chiama interroga i.run. No, mettiamo sempre l'elaborazione dentro un metodo di istanza, non dentro i metodi statici, no? perché dentro, dal metodo statico main abbiamo molte limitazioni, perché può un metodo, il codice di un metodo statico può usare solamente oggetti definiti staticamente e non può creare nuovi oggetti memorizzati dentro la classe, eccetera. Quindi c'è sempre questo passaggio in più, quando voglio fare un main, devo, il main per poter fare qualcosa deve fare un'istanza di se stesso e poi chiamare dei metodi su, su, su se stesso. Sì. la stessa cosa che facevamo la volta scorsa quando abbiamo definito i metodi di test per il modello crea un'istanza del modello e gli fa fare delle cose il main è dentro il modello ma non fa parte dell'istanza del modello perché è un metodo statico allora cosa deve fare invece questo nostro metodo run? Allora, innanzitutto deve collegarsi al database collegarsi al database significa usare il driver manager per ottenere una, un nuovo oggetto di tipo connessione quindi l'istruzione chiave è driver manager.getconnection. Dove driver manager è un'istanza della classe java.sql.driverManager? Fate attenzione che nell'autocompletamento di Java ci sia sempre java.sql, non ci sia mai com.mysql o, o altri package okay? questa URL che cos'è? è, è l'indirizzo secondo la sintassi JDBC del nostro database allora ce la costruiamo uguale, dunque abbiamo detto ho varie componenti la prima è sempre JDBC sempre, invariabilmente la seconda... due punti la seconda componente è il tipo di database MySQL una stringa che identifica il tipo di database due punti da qui in avanti la sintassi dipende dallo specifico database nel caso di MySQL la sintassi è barra barra host barra database l'host su cui gira il database è 127.001 posso anche scrivere localhost il database si chiama dizionario è scritto qua dizionario poi ho dei parametri opzionali tra cui in particolare lo username e la password quindi le credenziali con cui il mio programma Java si dovrà collegare a MySQL. Noi sappiamo che in questo caso l'utente può essere utente root e non ho bisogno di specificare la password perché non ce l'ha. Quindi se usiamo sempre XAMP nei nostri esercizi, la stringa JDBC sarà sempre la stessa, l'unica cosa che cambia è il nome del database. Se usassimo altre installazioni un pochino più sicure di XAMP, chiaramente cambierà anche il nome utente, dovremo specificare E commerciale password uguale la password di connessione. Adesso questo, questa stringa identifica univocamente dove sta il database a cui vogliamo collegarci, driver manager.getCollection cerca di collegarsi a quel database. restituisce se ci riesce, se riesce a collegarsi un oggetto di tipo connection connection nel senso di guardate all'occhio connection ce ne sono una manciata di oggetti quello che ci serve in questo caso è qua sotto java.sql se cliccate senza leggere siete finiti perché poi cominciano a esserci errori dappertutto e non capite più il primo che viene fuori è il se.pep.transport che non, per fortuna non ho idea di cosa sia ma quello che ci interessa è java.sql.connection l'oggetto connection è il tubo attraverso cui faremo fluire le query Adesso cosa ha ancora Eclipse che si lamenta? Eh, si lamenta perché ovviamente questo metodo, come tutti i metodi che parlano col mondo esterno, è a rischio. In particolare dice che questo può generare un'eccezione di tipo SQL exception e io devo dichiarare se questa eccezione la voglio gestire oppure la voglio passare. Mm? Cioè passare significa dire che il metodo run può a sua volta generare un'eccezione tipo SQL exception. Che vuol dire basta scrivere là sopra trous SQL exception e allora in questo metodo tutte le volte che viene generata una, all'interno del metodo Run, tutte le volte che viene generata un'eccezione tipo SQL exception, il metodo viene interrotto e viene, questa eccezione viene restituita al chiamante del metodo stesso, il quale a sua volta dovrà gestirlo, perché poi il problema sarà poi il domain. Se lo trovo così, dovrò poi diventare rosso questo metodo perché dice: eh, il metodo di Section ramp RAM potrebbe generare security Section Ancora fai? Eh, non è che il main non può, quindi, tanto vale gestirlo subito quando, finché ci possiamo ancora fare qualcosa. E quindi il metodo è quello ovviamente di usare un try catch in caso di istruzione sola Eclipse è capace a impacchettarla in cui, di fatto, tutto il codice, infatti, tutto il codice l'interazione con il database lo metteremo sempre dentro il try catch che va a catturare la generica eccezione singola exception e poi se succede qualche cosa andiamo a vedere perché mm? <coughs> allora proviamo a eseguire questo questo programma finora quindi se io faccio run trovo mi restituisce un'eccezione e cosa, dai, cosa dice questa eccezione? Dice, ovviamente di tipo sql exception alla riga 13 abbiamo un'istruzione sola quindi non può che essere quella e alla riga 13 c'è la get connection che mi dice no shootable driver found for Cioè driver manager lui non è capace di collegarsi al database è capace a chiamare un driver vero e proprio del tipo opportuno in questo caso MySQL che si colleghi allora il driver manager ha detto ma io non ho trovato nessun driver che sia capace di gestire il tipo JDBC che si chiama MySQL e bella te per forza non ti ho detto dov'è la libreria che contiene il driver JDBC Giusto? In questo progetto Java nuovo, fresco, non c'è quella libreria. E quindi è ovvio che Driver Manager cerca all'interno delle sue librerie e non lo trova. Allora, il modo più semplice per farglielo trovare è copiare dentro il progetto una copia di quella libreria. Come posso fare? Allora, io sono di nuovo nella vista progetto, posso creare una cartella Chiamo lib, così mi ricordo cosa contiene, all'interno del progetto e restare separato dai miei sorgenti e qui dentro ci schiaffo le librerie che mi servono. Attenzione che non basta, e eh? poi devo fargliele vedere la Virtual Machine. Come? Eh, vado a cercare, ricordate la volta scorsa avevamo trovato dove era stata installata program files MySQL. MySQL Connector J, eccola qua, no? Adesso parte il numero di versioni che possono essere diverse a seconda del giorno in cui l'avete scaricata, ma quando abbiamo la volta scorsa installato, scaricandolo dal sito di MySQL, il MySQL Connector barra J si chiamava, ci ha scaricato questa cartella, ci l'ha installato e dentro c'è questo file jar. Allora io prendo questo file jar e lo copio tranquillamente dentro. Il workspace, il workspace di Eclipse. Plaf. E lui mi chiede, ah, stai trascinando il un file dentro il workspace, cosa vuoi fare? Fare una copia o un link? Allora, se io faccio un link, vuol dire che il workspace ricorda di dove era il file e lo trova. E quindi non occupo spazio dentro il workspace in più. Ma se poi prendessi il progetto e lo sposassi su un altro computer, non lo trova più, perché ovviamente il nome e la diretta di cui ho installato saranno diversi. Se invece lo copio, sono più indipendente, ho tutto autocontenuto nel mio progetto. Il progetto ingrassa un pochino, avrà un megabyte in più, ma ha tutto ciò che gli serve. Quindi diciamo copia. E quindi dentro questa lib c'è questo MySQL connector Java. Il fatto che ci sia, occhio... Non vuol dire che sia visibile dal programma in Java, è un file, io potevo metterci la foto del mio gatto lì, no? non mi faceva né bene né male, è un file che è stato messo dentro il progetto. Per renderlo visibile e utilizzabile io devo inserire, aggiungere questo jar tra le librerie del progetto. Adesso nel clip ci sono 27 modi diversi di farlo, il più semplice è prendere questo connector, Dov'era? Eccolo qua. Le librerie in Java Eclipse le chiama build path. cioè il percorso in cui viene costruito il progetto. Allora, se io sono su un file jar, all'interno di build path, ho un'opzione aggiungi, add to build path. Oppure ho l'opzione generica configura, allora posso modificare tutto. Ma l'add è molto semplice perché aggiunge la libreria corrente al progetto. Allora vedete che è comparsa un'altra voce, li Re References Libraries, quindi librerie collegate, che contiene esattamente un riferimento a questa. Quindi quello sotto è il file vero, quello sopra è l'indicazione che questa libreria verrà cercata nel progetto. E, fa e questa libreria... Allora, contiene tutti questi oggetti qua se voglio andare a vedere se volessi andare a vedere in generale quali sono le librerie se andate in questo configure build path vi dice quali sono le librerie che vengono ricercate in questo progetto quando compiliamo questo progetto in particolare la JRA di sistema e questa nostra libreria che si trova in prova dizionario slash lib quindi da qui se lo volete aggiungere togliere eccetera questo è un modo, è un modo più conservativo, ha l'unico difetto che in ogni progetto che faremo ci sarà sempre una copia di questa libreria. In realtà c'è un altro modo, ve lo accenno solo, ma che quando siamo nelle librerie possiamo fare un add library. La library serve per aggiungere delle librerie di certe famiglie di librerie note all'ambiente di sviluppo. In particolare la prima è qua, Connectivity Driver Definition, che si chiama Connectivity Driver, ma in realtà vuol dire JDBC Driver. Per cui volendo io potrei scegliere, quindi eravamo nel build path, configuration, dentro libraries. Anziché aggiungere un jar come abbiamo fatto noi a mano prima, aggiungere una libreria. Qui mi dà l'elenco delle librerie registrate, possiamo definire la prima, non si vede perché è già selezionata, qui non salta all'occhio ma è la prima. E qui dentro mi dice quali sono i driver che sono stati definiti su questa macchina, io prima me l'ho già definito un driver JDBC, MySQL, ma se no vado, clicco sulla frecciolina, mi dà tutti i driver possibili, ma in realtà... Ciò che mi fa fare, a un certo punto, vedete che ho un errore là sopra. Una volta che scelgo il driver MySQL JDBC, lui mi dice, eh sì, però non lo trovo. Perché ciò che devo fare, poi, a fianco, è andare a dire, no, guarda che non è qua, non, non si chiama così e non è in questa cartella, ma eh, aggiungiamo, ti dico dove si trova. E te lo vado a cercare. Quindi è un modo per dire per indicare in quale cartella si trova salvata quella libreria. Però ha il difetto, come dicevamo prima, che se sposto il progetto non lo troverà più. Ok, quindi noi andiamo verso la via più semplice, copiamo il file di test. Allora adesso mi aspetto che se rieseguisti questo programma non dovrei più avere questo errore. Sì, dimmi. Sì. Sì, sì, ho fatto cartella, nuovo folder. Qui ho fatto una cartella, direttamente dentro Workspace, non dentro SRC. Allora, io adesso mi aspetto che funzioni, nel senso che non fa niente ovviamente, ma non dà più l'eccezione, che vuol dire che la getConnection ha funzionato. Che il metodo getConnection ha funzionato adesso ovviamente dobbiamo ancora farci qualcosa di utile dentro questa connessione fare qualcosa di utile abbiamo detto ma proviamo a fare la query di prima per vedere le parole che iniziano con pa allora innanzitutto devo definire la query che è una stringa che io ho già qui, quindi posso prendere copia, dov'è Eclipse, incolla, punto e virgola. E dentro, eh, questa query la dovrò mandare al database per ottenere risultati. Ah, prima di dimenticarmi, ho aperto una connessione, chiudiamola. Perché in realtà ciò che è successo e noi non lo vediamo adesso, nel database c'è una connessione aperta, che è quella che abbiamo aperto quando abbiamo lanciato il programma, nessuno l'ha chiusa. Si chiuderà da sola dopo un po', perché va in timeout la connessione TCP, e quindi il database se ne accorge. Il problema è che dopo un po' può essere anche, so, 10 minuti. Allora, se noi lanciamo tante volte programmi di prova e non chiudiamo mai le connessioni, Prima che vada tutte in timeout, esauriamo il pool di connessioni possibili. Quindi è buona norma. Nel momento in cui scrivo apro un oggetto, scrive già subito per non dimenticarcelo il codice per chiuderlo. Noi non siamo abituati in Java a liberare gli oggetti che usiamo. Usiamo un oggetto, non ci serve più, andrà nel garbage collector, prima o poi la memoria verrà liberata. Java ci ha abituati a non pensare. facciamo un new, ci serve un oggetto e poi un attimo dopo non ci serve più, fa lo stesso. Ci pensa il garbage collector di Java a riciclare la memoria. Ma qui non stiamo usando oggetti Java, stiamo usando risorse remote dentro il database. E lui non lo sa quando è che noi non usiamo più. Ma qui dobbiamo rilasciare esplicitamente le risorse remote. Ok, eh, allora questa query la dobbiamo eseguire. Per eseguire la query ho bisogno di un oggetto statement dentro il quale questa query possa viaggiare. Quindi, se il get connection è il tubo, lo statement è la navicella che viaggia avanti e indietro in questo tubo. st uguale chi è che mi dà uno statement? La connessione create statement ovviamente sarà di nuovo attenzione non com.mysql.jdbc.statement ma java.sql.statement questo statement da solo appunto è una navicella che può essere mandata lungo la connessione noi la mandiamo caricandola mettendo lì dentro l'istruzione SQL che vogliamo eseguire e ci predisponiamo a leggere i risultati di quella query. Quindi, result set res uguale statement.execute query di query. Result set, manco dirlo, sarà un oggetto di tipo java.sql. Poi qui useremo questo result set e poi quando non ci servirà lo liberiamo. Perché ogni volta che lanciamo una query i risultati di questa query che possono essere anche molto grandi vengono messi da parte, salvati, tenuti in memoria dal database. Quando non ci serve più è buona norma dire il database, questo non mi serve più quindi libera queste strutture che hai creato per me. è il punto in cui se facciamo degli errori di sintassi, qui ne faccio uno apposta select ce ne accorgeremo con in teoria l'execute query ci dovrà dare un'eccezione per vedere che passiamo di lì L'eccezione eccezioni SQL tendono ad essere abbastanza prolisse vedete che questa volta l'eccezione non è una generica mysql exception ma è una molto più specifica, cioè non è una generica SQL exception, ma è una molto più specifica MySQL syntax error exception perché ovviamente è il driver JDBC di MySQL che se ne accorge e dice you have an error in your SQL syntax check the manual type that corresponds to your MySQL server relation for the right syntax to use near Eh, non è che ci dica molto, dice hai ah, un errore da qualche parte vicino a, a questa frase qua, a questa query qua. Questo è il motivo per cui conviene sempre una query prima provarsela in modo interattivo, quando sei sicuro che funzioni, fai copia e incolla e non la tocchi più. Noi lo sappiamo perché l'errore l'abbiamo messo apposta e quindi lo correggiamo facilmente. E infatti adesso non dà più errore. La query è stata fatta e beh, vogliamo vedere i risultati. Ah, per vedere i risultati devo andare a navigare, srotolare uno per uno gli elementi del result set. Il modo più semplice è quello di impostare un ciclo di questo genere while resultset.next e in questa riga è riassunto tutto il funzionamento del cursore MySQL il result set inizia prima della prima riga quando entro nel while per valutare la condizione del while ovviamente viene valutata prima l'espressione res.next quindi viene chiamato prima di tutto il metodo next. Chiamando questo metodo next, come prima cosa passo dalla riga che non c'è alla prima riga. Se la prima riga c'è, allora il metodo next, dopo essersi posizionato sulla prima riga, restituisce true. Restituire true significa che il ciclo while esegue il proprio corpo. e quindi viene fatta un'iterazione poi quando ho eseguito il corpo del, del ciclo una volta tornerò su, richiamo il metodo next se, passo la riga successiva se c'è e se c'è restituisce true e quindi mi fa elaborare la riga successiva e così via fino in fondo dopo l'ultima riga, dopo che ho elaborato l'ultima riga chiamo ancora il metodo next questo si posizionerà sulla riga che non c'è più dopo la tabella cioè la riga dopo l'ultima ma restituisce falso restituendo falso il ciclo while non esegue più il corpo e fa proseguire il programma chiudendo l'istruzione eccetera. quindi è un modo molto sintetico di scandire l'intera tabella una riga dopo l'altra e cosa faccio una riga dopo l'altra? leggo i dati nel mio database la tabella parola è composta di due campi un campo id di tipo intero un campo nome di tipo stringa Li vediamo qua al lavoro E quindi Possiamo leggere un campo intero Chiedendo al cursore Dammi sotto forma di intero Il campo che si chiama id E dammi sotto forma di stringa il nome della parola specificata quindi res.getString nome Adesso in realtà scritto così eh, è sbagliato perché qui io leggo id e nome, ma nella select avevo solamente 9, non avevo indicato l'id. Quindi magari aggiungo anche l'id qua sopra, altrimenti trovo, mi dà un errore. Quindi i nomi dei parametri della get string e getInt sono i nomi delle colonne che abbiamo nominato nella query e che quindi devono corrispondere alle colonne del database SQL poi li memorizziamo all'interno di variabili di nostra scelta se non siamo troppo masochisti magari gli daremo dei nomi uguali alle variabili locali così come all'attributo della colonna però è una scelta nostra ovviamente a questo punto una volta che ho i dati posso stamparli ad esempio, system.out.printline. Adesso l'id effettivamente non mi, non mi serve, stampo solamente il nome. Poi già che ci sono posso anche contarle le, le parole. dirlo anche system.out.println provate E dopo non ho più niente da fare. Chiudo la connessione. Cioè chiudo il result set. Quindi abbandono la query. Tanto ormai ho stampato ciò che volevo stampare. Chiudo la connessione. E il programma finisce. Proviamo a vederlo. È stato abbastanza veloce. Mi ha stampato. Beh, le prime parole non ci sono più, sono state troncate dalla console, perché ovviamente la prima parola non è Pan ma è qualche cos'altro. Tutte le parole che iniziano con A, guarda caso sono in ordine alfabetico, ma non è detto perché non ho messo un order by qualche cosa, quindi saltano fuori come vogliono. Trovate 10.042 parole, mancano uno spazio, ma è una questione estetica. Ok? Quindi questi sono i primi passi, passi di base. No? Quando impara a camminare si fanno prima dei passi semplici. Sono sempre gli stessi, nel senso che il lavoro vero sta in due punti. Scrivere la query giusta, che tiri fuori i dati che ci servono, e decidere che elaborazione fare dei dati che ho letto puoi estrarre i dati si fa sempre col get colonna per colonna non c'è niente di intelligente in questo caso li ho stampati e basta nella maggior parte dei casi dovrò farci qualche cosa di più furbo con questi dati il resto dello scheletro è sempre uguale è sempre lo stesso ovunque dobbiamo fare una query sono... le istruzioni utili sono queste due questa e questa beh in questo caso anche il conta via tutto il resto è infrastrutture che ci serve per poter avere quei dati. Visto che tutto il resto è sempre uguale, cercheremo di, via via, trovare il modo un pochino più ordinato, di metterlo da parte, nasconderlo dentro qualche oggetto, in modo da poter, con, poterci concentrare no? sul, sul lavoro vero e non sul ripetere ogni volta driver manager di connection, eccetera, eccetera. L'ultima parola, prima di fare una pausa, è Avrete notato, no, ma facciamo finta di sì, che ho dimenticato un passo. Ma l'avete notato di sicuro, perché questo passo qui, non l'ho fatto. Non c'è questa istruzione class.forname, ricordate, dicevamo, come fa il classloader a sapere che esiste? Perché nelle versioni più recenti di Java, quindi diciamo così, quasi sempre nella 7 ma di sicuro nella 8 la 7 poi dipendeva, non sempre si riusciva questa vera qua se la fa da solo il driver manager e quindi di fatto non ci serve più quindi di questi 7 passi che avevamo elencato in realtà il primo con le versioni java moderne diciamo 7 e 8 non è più necessario e quindi non l'abbiamo fatto abbiamo risparmiato un paio di istruzioni e un'eccezione che ci poteva generare Okay. Questo è il motivo per cui ha funzionato senza arrabbiarsi anche se non ha fatto il primo passo. Ok, Io vi lascerei questa videata che è tutto il nostro programma, il nostro parto di quest'ora, facciamo un po' di intervallo e poi proviamo a integrare queste cose dentro eh, l'applicazione di martedì scorso Così vi rovino l'intervallo, comincio a dirvi cosa voglio fare dopo, voglio prendere il gioco dell'impiccato e fare in modo che lui scelga una parola, non facendola inserire a mano, ma scegliendola a caso dal dizionario. Buon intervallo.